Abbiamo fatto l'analisi del, sangue... del sangue ed è uscito il colesterolo alto. Che vuol dire e come risolviamo? Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, a Toscolano maderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti Vi segnalo inoltre che su Nutrizionista Brescia ho aggiunto una nuova pagina si tratta di una serie di calcolatrici che ci permettono di capire qual è il nostro stato di forma fisica ed è probabile che nel tempo questo, queste calcolatrici aumenteranno di numero quindi vi consiglio di andarci a fare un salto metto il link in descrizione Parliamo di colesterolo. Cominciamo subito col dire che il concetto di colesterolo per un chimico è diverso da quello che intende un medico. Eh, e Già questa cosa spesso crea confusione. Quindi in questo video, quando parlo del colesterolo inteso come lo intende il chimico, parlerò di colesterolo chimico. Altrimenti parlerò semplicemente di colesterolo. Il colesterolo chimico è un grasso. E nel nostro organismo ha molte funzioni eh, ad esempio può essere la base per la sintesi di molti ormoni come estrog gli estrogeni o il testosterone eh, può essere la base della sintesi della vitamina D può essere un componente essenziale delle membrane cellulari e della guaina mielinica che è una specie di manicotto che avvolge i nervi e permette la trasmissione veloce dell'impulso nervoso eh, può essere un componente essenziale degli acidi biliari che sono prodotti dal fegato e servono soprattutto per l'assimilazione dei grassi quindi è importante fa, svolge molte funzioni eh, all'interno del corpo e per fortuna il fegato riesce a sintetizzarlo per tutte le sue funzioni il colesterolo ha bisogno quindi di viaggiare all'interno dell'organismo. il problema è che il colesterolo è un grasso e i grassi non sono solubili in acqua e il sangue è fondamentalmente composto d'acqua. Come può quindi usare il circolo sanguigno per arrivare in tutti i posti dove deve arrivare? Si fa dare un passaggio, si lega a una proteina e questa proteina lo porta nel circolo. La proteina lega anche altri tipi di grassi, eh, acidi grassi liberi, eh, trigliceridi, fosfolipidi e porta tutto l'insieme di questi grassi in circolo per l'organismo. Per questo motivo questa proteina legata ai grassi è chiamata lipoproteina e è effettivamente quello che comunemente viene chiamato colesterolo. Il colesterolo totale è quindi l'insieme di queste lipoproteine che circolano all'interno dell'organismo. Il fegato produce il colesterolo chimico che si lega alle proteine e che viaggia all'interno dell'organismo attraverso il sangue. Nelle analisi del sangue avrete sicuramente notato che esistono colesterolo HDL e il colesterolo LDL, il colester i, i cosiddetti colesterolo buono e colesterolo cattivo. HDL ed LDL sono delle sigle che si riferiscono alla loro densità. Eh, grossolanamente possiamo dire che le LDL sono delle lipoproteine più grandi rispetto alle HDL che sono più piccole. Ne esistono anche di altri tipi, ma per gli scopi di questo video ci basta parlare delle HDL e delle LDL. Il colesterolo LDL, le lipoproteine più grandi, come dicevamo prima, il colesterolo cattivo, ha la funzione di portare i grassi dal fegato alla periferia. Quindi, se è troppo, può causare un'ostruzione, perché si accumulano grassi all'interno dei vasi sanguigni, nel momento in cui io ho l'LDL troppo alto potrebbe anche essere un rischio per ehm, la circolazione sanguigna e causare infarti o ictus. Il colesterolo HDL invece, eh, quello con le lipoproteine più piccole che abbiamo detto prima, il colesterolo buono, eh, è invece eh, adibito all'operazione opposta, cioè prende il grasso dalla periferia e lo riporta al fegato, quindi è come una specie di spazzino che porta via l'eccesso di grasso dai vasi e li riporta al fegato per essere metabolizzati. Ecco perché si chiama colesterolo buono. Infatti, bisogna che questo eh, colesterolo abbia un valore più alto di un certo minimo, non più basso di un certo massimo. Bene, abbiamo capito come si leggono le analisi del sangue, che cosa vogliono dire quei valori. Eh, bisogna soltanto cercare di capire adesso come viene prodotto il colesterolo LDL. Il colesterolo chimico è prodotto nel fegato e eh, normalmente la sua produzione è regolata da tanti fattori, tra cui l'insulina. Se eh, siamo in una condizione di sovrappeso o obesità è possibile che il nostro organismo stia producendo più insulina rispetto a quello che dovrebbe perché c'è una certa resistenza al suo funzionamento. Eh, a questo punto il fegato riceve l'ordine di produrre più colesterolo e quindi si aumenta, ehm, si, eh, andrà a produrre anche una maggiore quantità di LDL in circolo ecco perché il sovrappeso e l'obesità possono portare a un aumento dei grassi soprattutto del colesterolo all'interno dell'organismo come si rimedia? Ehm, a parte i farmaci di cui non parlerò L'alimentazione gioca un ruolo abbastanza limitato dal punto di vista della regolazione del colesterolo, influisce su 10-20% del valore totale delle, delle analisi. Eh, però nel lungo periodo può dare una mano molto importante. Eh, ad esempio, risolvere la situazione di sovrappeso e obesità può già dare una grossa mano, può essere un grosso aiuto per eh, risolvere anche il problema del colesterolo. Nel momento in cui abbassiamo il peso, torniamo nella condizione di normo peso, ehm, l'insulina anche si regolarizza e quindi il colesterolo viene, chimico viene sintetizzato di meno all'interno del fegato. Ehm, anche molti alimenti possono aiutare col tempo a regolarizzare il colesterolo. Il contenuto di fibra nella dieta è importante perché più fibra c'è e più è difficile assimilare i grassi all'interno del, del, del pasto che facciamo e in particolare alcuni tipi di alimenti come avena e orzo si sono dimostrati molto efficaci per il controllo del colesterolo e per quanto riguarda quindi le cose principali sono da mangiare sono quelle vegetali prodotti integrali legumi verdura frutta puntiamo su queste cose per quanto riguarda i prodotti animali eh, carni bianche e pesce sono una buona scelta, le carni rosse di meno perché sono molto grasse, spesso, e, a parte comunque tutti gli altri effetti che hanno sulla salute. E, per quanto riguarda i prodotti industriali cerchiamo di tenerli il, con un consumo basso, il più basso possibile. Insomma, quello che sto descrivendo è la dieta mediterranea, cerchiamo di seguire la dieta mediterranea il più possibile quindi cereali integrali e legumi, ehm, verdura, frutta come base, la frutta secca, eh, piccole quantità di carne e pesce, soprattutto carni bianche e pesce, minime quantità di prodotti industriali, di carni rosse e di dolci. Queste sono le regole basilari anche per il controllo del colesterolo. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande, fateli qui sotto senza nessun problema. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, e continuate a seguirmi, in descrizione trovate tutti i miei contatti e noi ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti!